Di ospitare la nostra suora. Ah, come si chiama Carmelina? sul Carmelina, allora, eh, eh, prima di tutto, di qualcosa ai nostri telespettatori Cioè, in poche parole, okay, aspetta, a radioascoltatori: radio ascoltatori. allora, ora sta per venire. Sta per venire la sorella. Intervisteremo la nostra sorella Carmela. Sorella Carmelina. Suor Carmelina, ti eh? ricordi? Suor Carmelina. E vedremo che ha da raccontarci questa brava suora Capo brava po' <ride> Molto <ride> cattiva che picchi bambini <ride> Che la strega <ride> Ok vediamo se è arrivata Sura? Pugati ecco. Eccola qua Allora Noi già l'abbiamo ospitato l'altra volta Eh che volete a me? Vi spiegate che volete a me? Allora vogliamo, vogliamo stavolta che voi ci raccontate avete detto che noi vi dovevamo ospitare l'altra volta, vi ricordate? Ma e noi è... l'abbiamo fatto! Ma tu fratello mio, ma secondo te tu mi chiami a che storia? Io ci fai un po' di presto e presto per briccare! Eh ho capito che eh non ma è stata colpa mia! ma tu me eh, non mi riesco a Ma non è stata colpa mia cara suora! Eh io, che, che che mi ha già io stesso! Ma <ride> scusa, ma che vuoi dire? Non mi hai invitato a capo! ma puh, puh. Mi siete <ride> operato? <laughs> ma c'è operata! Ma c'è un'operata perché treva la cosa che mi faceva male! Sinceramente, ci sono cercato un minuto! In un minuto? Oh, <ride> siete venuti per almeno due ore! No, ce l'ho venuto per voi, perché voi mi avete intervistato e mi siete venuto a chiamare a casa! Sinceramente, eh, mi ha a dire dice fatti perché non ti ho che le cai convinto! Ma allora cara suora! Raccontateci qualcosa, dai! Niente, in poche parole, in due legge le cose vanno abbastanza ma. non fanno tanto buone. E... Non fanno tanto buone perché io c'è solo l'anore, c'è la crisi! La crisi c'è solo l'anore per i creatore per fa mangiare i due Scusate, ma chi è sta balla signora? Ma che è, chi è che cazzo è? Chi è gist? Io sono un po' di ricchione! Sì, di cione! E vieni a legge con me, ti faccio <ride> andare a <home. ride> <ride> allora, eh, raccontateci un poco dai Allora, in poche parole Io sto cacciando un sacco di soldi in due legge. Nessuno mi vuole aiutare a me non è ho stato Ti sto, sto cacciando la sacca mia Sto cacciando Che li zuse le, le creature mi fanno Svegli gli Mi fanno Mi fanno gli schiattici che le zezze solo io questo voglio... signora. no eh? no io mi dico una cosa allora io il Cucinò cucinai nessuno cucinava il nuovo collegio e te cucinai io il creatore io... cosa gli avete cucinato signore? niente no, no, ci fate le maccherone sinceramente c'è già sputare la ma ero che schifo ma perché? io non ci faccio sputare la e il creatore mio è concime per. per. per. vitamina B. Eh, ma no, che schifo, signora! Ma no, non è... so niente che esce sfudare sì, però io, dovete, sinceramente. Dovete farli mangiare bene i bambini! Sulla so, lo so per mangiare bene! Perché i genitori vengono a pigliarli! Allora, voi avete detto che ci volevate raccontare dei problemi vostri. Si, sì, tengo la culo tosto! E questo che, che, che razza c'entra? Niente, sinceramente, io sei ti non do bagno. Eh, sinceramente, ci sono un po' stit che i colpi, perché mi sono mangiato. <ride> Scusa, ma che ti è nella reina? Fammi capire. Idiota stit che. Stit che è colpa di... non è sceba la roba. Per tutti quelli che non conoscono questo tema stit che sarebbe uno che va... Ma tu stai colpi? <ride> <ride> ma come ti è nella reina, ma che ne pensi che sono una scema? Una che, che caccia le feci... Le feci... Le feci sordi! Le feci toste! Allora, sinceramente, ho un po' buon, ma ho fatto qualcosa di fatto! Eh va! Ho un, un po' buon, e sinceramente ho un po' tu sei colpe, per un che cazzo, cazzo mangia una mangiata! Che la strega, Che la stregrata, oh, secondo me, mi ha avuto qualcosa che non c'è! Un Sarebbe una delle vostre... sorelle? È una delle mie sorelle che sono tutte magico che li streghe! <ride> Neanche <ride> morno, sta un in un a nuova ruina! che la strega sta! Ma scusatemi, ma che volete la morte delle, delle vostre compaesane? io voglio la morte! Voglio la distruzione! Chi lo cullegge voglio! E me voglio la andare! <ride> e non potete fare domanda pure! No, non far... è già farisci la domanda! Perché sono che superiore! E <ride> allora che vi lamentate. E allora stato sì! <ride> <ride> Vabbè, poi cosa mi è, mi è successo? In poche parole, hai restito. Non mi vedo che mi stai volando una pezza coppa. Ha avuto una creatura vicina, ha detto signor, signora. Ma che cos'è quelle melone che vedi in testa? Io c'è questa coppa ma uomo loro non feste <ride> oh, le mamma. No, dai. loro aveste solda, Gianette, che lì? Li io ce l'ho portato forza perché sono in una moto superiore ho capito hai ho creato la coppa a mano da un dato una coppia la coscia e se ne è chi lo sta e poi facciamo vi dà non si capito ah facciamo mi ha fa la coscia perché chi l'ha stato chi lo sta e creatura, voi non hai mai ma capito che <ride> è creatore? e creatore, sono giusto un Ti ne stai se ne stai fissato ai tuoi cagli io lo trovo ancora ho capito, e la, la rendiera come vi sentite? La No, la rendiera è no, fresca, io mi ho già fatta ieri giù un dito. Ma giù un dito, cioè, sinceramente, mi ho fatto ieri e i copi, e mi ho già fatto ieri e ieri e ieri. Scusate, sono un po' Poi che... Po che, po po che età avevate? Avete, scusatemi. Io, e se non ti ricordo, tengo 89 anni, tengo. <ride> Ma che cazzo mi dire a sono 90 anni, sarei Eh, quasi 90 anni, tengo Sono calmato su vedere un loro culo, eh Già faccio ancora a camminare, <ride> finalmente Mi fate ridere, allora mi Fate voglio... ridere? che te la faccio scemi? Io gli voglio fare un'altra domanda voi conoscete i mago generatore? Oh mago generatore? Che lo zazzuzzo che fa un mago? quello? Eh, che non c'è quel zazzuszo? Eh, chi l'ha l'unione, eh! Io sto pregando un'acchiesca che ha dica amore! Pure anche lui! Tutti quanti andiamo a tutti Ma siete persi di raffolina, folina volete tutti morti! Ma io non voglio nessuno morto! Solo che a me il personaggio, non è conosce! Oh ma che giornata Io ci ricette una volta che mi aveva fare una fattura in quella u. Chi non mi avevo letto fuori! Ma scusate, una suora chiede a un mago di fare le fatture alle persone Cioè, che suora siete? Se siete una suora che Ma tanto non ero suora, sto parlando di... 1050 anni fa Quando ero giovane Ma ma con Gennaro d'Aura, ancora doveva nascere? Ma a me che me ne fa il testo Gennaro Ma Vado a spiegare una cosa come è successo a io! Ero serio! Io mi ho fatto la pastina che fa solo e Sinceramente è creatori non ne piace una persona che fa su. Ma te lo sei, non uno creatore, c'è vicino a me, c'è vicino a me, tu ora ma che sono questi fermi che stanno di fa su? Chi le ha le cose che non ti su, lo sa che ne vedo! Ma cosa pensa che sono con usciano, c'è che non cucino un po'? Allora, state passagni a me, volevo dire una cosa, ma la notte i bambini, troppo che uno si è mangiato questi pasti e fagioli, no? Incominciavano a tronare con il culo. No, io ero che ero tronato, non lì. E buttavo per tanga tossi. Ci potete fare un esempio? Questo è tutto. Mi aspettavo di qualcosa di più potente. Ma pure così ogni tanto gli Che schifo. Vabbè. Ti faccio schifo. Ti vede due collezze, ti chiamo tanto ammazzati che ne hai idea Allora, cara suore, noi ci ascoltiamo eh, che gira? Noi ci ascoltiamo il prossimo disco, un disco del 1999 Excel Ma di che l'ho detto tu E dai, ci ascoltiamo il disco di Excel Babbo! Wonderland Ok? Va bene, arrivederci A dopo